Bentrovati, in questa videopillola vediamo come è strutturato il geoportale della Regione Lazio e quali sono i contenuti disponibili in esso. Per accedere al portale è necessario inserire in un qualunque browser la url geoportale.regione.lazio.it La home page è quella visualizzata in questa schermata. Nella testata ci sono diversi link, il primo permette di accedere a questa home, quindi tornare alla home in qualunque momento. Seguono poi una serie di link che permettono di accedere al catalogo, in particolare al catalogo dei livelli, dove è possibile cercare i livelli pubblicati sul geoportale, al catalogo delle mappe, il catalogo dei documenti, il catalogo delle news pubblicate sul geoportale. Dal menu a proposito possiamo aprire un sottomenu eh, dal quale è possibile accedere alla pagina delle informazioni e alla pagina contatti. Infine c'è il menu eh, FAC dal quale è possibile accedere ad alcune pagine di eh, guida su come utilizzare i servizi WMS, WFS, VCS o la guida al primo portale dove sono contenute le videopillole che stiamo eh, esaminando. C'è poi la possibilità di accedere ai servizi tramite le utenze SPID, la carta nazionale di sanitaria e, e altrimenti le utenze regionali. Nella parte centrale è presente poi un campo di testo che permette di cercare tutti i contenuti presenti nel Geoportale, quindi non distinti tra livelli, mappe e documenti, ma tutti aggregati in un unico catalogo. Il bottone sulla destra, visualizzatore, attiva invece il visualizzatore cartografico che presenterà come unica mappa i limiti amministrativi della Regione Lazio. Da lì poi sarà possibile aggiungere tutti i vari strati informativi di interesse. Cliccando su ricerca avanzata si arriva nel catalogo eh, dei metadati dal quale è possibile cercare tutti i contenuti filtrandoli secondo le eh, proprie necessità. Scorrendo la pagina vediamo questi tre bottoni i livelli eh, permette di entrare all'interno del catalogo dei livelli. Specifichiamo che i livelli nel Geoportale sono effettivamente i contenuti cartografici, vettoriali o raster pubblicati all'interno del Geoportale e resi visibili. Attualmente sono presenti 121 livelli cartografici all'interno del servizio Geoportale. Cliccando su mappe eh, è possibile accedere al catalogo dei metadati delle mappe. Le mappe altro non sono che aggregazioni di livelli cartografici che i referenti del geoportale, quindi chi pubblica i livelli, aggrega in una mappa eh, considerata diciamo, utile alla lettura del territorio da parte degli utenti. Infine ci sono i documenti, cliccando sul bottone si accede al catalogo dei documenti dal quale è possibile cercare quei documenti che non sono pubblicabili su una mappa eh, però sono di utilità ed, ed hanno un contenuto cartografico. Attualmente ci sono 54 documenti pubblici sul Geoportale. Scorrendo la pagina abbiamo eh, l'ediliziazione di tutti i dataset disponibili. Ogni livello cartografico, raster o vettoriale viene associato dal referente ad una di queste categorie tematiche. In questo modo possiamo eh, cercare direttamente i contenuti in funzione dell'area tematica di nostro interesse. Scorrendo la pagina, ci sono poi i dataset più importanti eh, che i referenti ritengono eh, di dare una visibilità maggiore. Ci sono poi i post, quindi le news che vengono pubblicate eh, sul Geoportale e sono le news più, più recenti pubblicate. Cliccando su Vedi tutto si accede al catalogo di tutte le news. Infine c'è il footer dove ci sono di nuovo i link che permettono di accedere al catalogo dei livelli, dei documenti, delle mappe e alle pagine informazioni e contattaci. Grazie.